Due cose due che vorresti assolutamente sapere in questo periodo storico in termini di Bitcoin e criptovalute in generale. Quindi se ti occupi, se hai investito, se detieni in qualche modo criptovalute di qualsiasi genere in Italia, all'estero, per il tramite di intermediari o per eh, senza interposta persona, diciamo in prima persona, esistono due cose che in questo momento devi assolutamente considerare. Quali? Te le dico tra un secondo. <musica> Si fa eh, sempre un gran parlare evidentemente di bitcoin e criptovalute, nella misura in cui diciamo il legislatore italiano è un po vago se per non dire del tutto assente e pare che eh, bisogna invece stare a sentire quello che ci dice la prassi quello che ci dice l'agenzia delle entrate che è un'anomalia tutta italiana ma alla quale del resto siamo abituati tuttavia in questo clima di incertezza eh, continuano ad arrivare evidentemente le domande dei miei clienti che vogliono sapere come dei se devono tassare se devono dichiarare in dichiarazione le loro criptovalute. Allora cominciamo uh, dal, uh, dalla, dalla prima cosa ecco, che secondo me è importante distinguere in questo momento storico, è differente evidentemente detenere il criptovalute per il tramite di una società, investire in criptovalute per il tramite di una persona giuridica, di una SRL tipicamente in Italia, e, eh, o, o comunque di una limite destra, oppure mh, in qualità di persona fisica. Cambia evidentemente la tassazione, perché uh, se la detiene, per il tramite di una società e allora um, quella criptovaluta o bitcoin, qualsiasi tipo di criptovaluta che esso sia, è equiparata a uh, una valuta estera, perlomeno questa è l'interpretazione ad oggi dell'agenzia delle entrate, in caso di plusvalenza evidentemente va uh, tassata e confluisce nel reddito di impresa, quindi viene tassata al pari di tutti quanti gli altri ricavi. La cosa che devi monitorare e devi sapere in questo momento storico è che l'interpretazione italiana di bitcoin, quindi al pari eh, dell'agenzia di entrate, lo ricordiamo, non del legislatore, della, del bitcoin, al pari di valuta estera, discosta da quella che invece è l'interpretazione al di là del confine italiano, che invece è molto più come dire, vicina a quella di attività immateriale piuttosto che addirittura di rimanenza in determinati casi. Questo che cosa vuol dire? Che eh, cambia... Uh, cambiando la qualificazione della, della criptovaluta, cambia la contabilizzazione in bilancio e cambia automaticamente anche la modalità di tassazione, diciamo la base imponibile, più che altro. Quindi se anche l'Italia dovesse adeguarsi in quella che obiettivamente sembra più consona, più congrua con l'interpretazione di, di criptovaluta, perché quella italiana in questo momento è assolutamente fuori da ogni realtà per quanto mi riguarda, potrebbero esserci effetti anche uh, sulla tassazione, Quindi, perché evidentemente a seconda del tipo di qualificazione che gli dai, lo scrivi in bilancio in una determinata maniera, mi cambiano gli effetti fiscali. Ok, Quindi facciamo attenzione perché potrebbero esserci, sono auspicabili evidentemente i dell'agenzia in questo senso, ma potrebbero esserci delle evoluzioni nei nei mesi a venire quindi questa è la cosa è la prima cosa che volevo dirti in questo video la seconda invece riguarda le persone fisiche. Noi sappiamo che le persone fisiche ehm, devono dichiarare eh, le plusvalenze da criptovaluta, cioè la criptovaluta diventa reddito per la persona fisica che la detiene eh, soltanto a determinate condizioni, e cioè diventa un reddito diverso di natura finanziaria solo nella misura in cui se ne abbia la disponibilità su un conto corrente, ovunque sia il conto corrente evidentemente, se siano uno o 100. Wallet non cambia niente se cioè si ha la disponibilità, diciamo, delle vecchie eh, 100 milioni di lire, delle 100 milioni di vecchie lire che sono circa 51.645 euro. Quindi, se io ho più di 51.645 euro su un conto corrente per almeno 7 giorni continuativi all'interno dello stesso periodo d'imposta, se realizzo una plusvalenza, quindi se c'è una cessione a termini su questa cifra, e allora lo devo inserire in, in dichiarazione e ci devo pagare il 26%. Il consiglio che mi sento di dare a chi si trova in una condizione del genere persona fisica quindi non persona giuridica, che ne abbiamo parlato prima è quello di compilare il modello redditi dell'RW e non il 7,30 perché in questo momento ci sono delle problematiche interpretative insomma è sempre il mio consiglio è quello di sempre di ricorrere alla, di, di dichiarare queste somme evidentemente anche se eh, soprattutto se sono detenute all'estero perché l'RW serve ai fini del monitoraggio per dichiarare se queste criptovalute sono detenute all'estero e nel 99% dei casi i wallet utilizzati perlomeno quelli che ho visto io non sono praticamente quasi mai in italia quindi il punto è se c'è un reddito da dichiarare perché si sono verificate le condizioni che ti ho detto due secondi fa io preferirei compilare oggi il modello dei redditi insieme evidentemente all'rw per dichiarare tutte le mie attività finanziarie all'estero comprese le criptovalute ed evitare il, il 7,30 è più agevole più semplice non sorgono incomprensioni da qui ai prossimi mesi da parte de, degli organi accertativi ok noi ci vediamo nel prossimo video.